Allora? Non me la ricordavo così. Io e Teresa ci siamo venuti la, la prima volta 98-99 più o meno, no? Mm -hmm. Eravamo Pischelli. pischelli. E ricordo che era tipo novembre, c'era anche la nebbia qua fuori. Non abbiamo avuto neanche il coraggio di entrare. <ride> <vero>. Ti ricordi? <ride> sì. Abbiamo impiegato mezz'ora cercare di avvicinarci il più possibile. Praticamente abbiamo passato la nottata in questo prato. Sì, perché non riuscivamo a, ad avvicinarci. Poi boh si, si cresce, si... Si matura. Eh, e mo Teresa vuole che io ci entri. Eh sì. Me la ricordavo molto più ben messa. I vent'anni sono passati e mi sfidano tutti. Anche te, sai. <ride> e si vedeva proprio che era rossa è vero, più, ha perso tutta... il suo colore, gran parte del suo colore l'ha perso non c'era tutta questa era che copriva la facciata su questa casa eh, in molti dicono che alleggia una, una sorta di maledizione eh, in molti sono a sostenere invece la leggenda che il primo conte che abitò in questa casa che si, chiama, si chiamava Felice eh, De Vecchi eh, abitasse qui con la propria moglie e la propria figlia. Un bel giorno, al ritorno dalla, da una passeggiata un, nel bosco, torna a casa e eh, trova la moglie assassinata e la figlia scomparsa praticamente. E lui abbandonò, abbandonò la struttura. Invece un'altra un tesi Aspetta. la smentisce. E non si sa chi ha assassinato la figlia? No, non si sa. Non si sa. Invece un'altra tesi la smentisce e eh, sarebbe proprio un erede dell'ultimo proprietario della struttura che dice che all'interno della casa non c'è stato nessun fatto, fatto di sangue o fatto macabro. Eh, semplicemente il conte e la moglie sono morti di morte naturale all'interno della casa e poi gli eredi hanno abbandonato definitivamente la struttura. Resta il fatto che comunque negli anni la casa è stata oggetto di molte sette sataniche. A posto! Quindi diciamo che eh, ha avuto modo di poter attrarre eh, energie negative. Quindi cosa ci aspetteremo da questa cosa, da questa indagine? Non lo so. Lo scopriremo insieme e vedremo chi ha ragione. C'è ancora un po' di luce? Sì, c'è ancora un po' di luce, quindi riusciremo a fare un primo sopralluogo. Uh -huh. La cosa che mi preoccupa di più, ma che sicuramente preoccupa anche a te, è capire quanto, sia agibile, siano, quanto siano agibili i pavimenti. Sì, capire quindi se rischieremo la vita <ride> cadendo giù per farci male, o se rischieremo la vita a causa di qualche entità maligna. Vabbè. la grande, eh. ma eh, mi ricordo che forse c'era anche un altro piccolo edificio adibito a stalla qui. Si, sì, di fianco di là. Ci si riesce ad arrivare? Che è eh, lontano? Non lo so. Più che altro perché se si fa buio qua rischiamo di incontrare cinghiali. a ah, posto. Mm -hmm. Ma che bel panorama, però cioè il Conte aveva una bella vista. eh, eh sì. i segni ma che rivieni là sopra? eh? è stata bellissima guarda il foglio di via uh -huh. sì, questa doveva essere una casa bellissima eh. ma la cosa sono? delle frecce? riesci a capire che disegno è? Delle armi, no? Mm -hmm. Oh qua sembra la regia, eh? Ok, perfetto. Wow, San un camino? Quello doveva essere un montacarichi Viene perché al di sotto era adibito a cucine C'è un, un sotterraneo Aspetta che non ti vedo, c'è poca luce C'è un sotterraneo che praticamente erano le cucine Quindi dal di sotto passavano Esatto No, no, montacarichi adesso vabbè tappato dalle macerie no, forse no, c'è la c'è ancora un po' di luce ragazzi, approfittiamo c'è giù secondo me si sì. qua è crollato eh e eh, occio perché se poi adesso sì, le sì. non vediamo figa lì è crollato guarda la resta per scendere? Questo è l'ingresso principale? Questo sì, doveva essere l'ingresso principale Ragazzi è rimasto ben poco Ma quel poco che è rimasto fa capire di quanto fosse stato una villa bella eh? le scale Ale che vanno su si sì. però non so in che condizioni sono no non mi sembrano bellissime no non mi sembrano male sai no Sono anche, quanti piani sono? Sono due piani più uno che poi non è stato mai costruito Non mi sento tranquilla, lo sai? Adesso? In questo sì. punto, perché? Non lo so perché... Sii mm. Deve stare attenti qua su destra. Vuoi che salgo prima io, no? Ma mm che -hmm. è il Cioè, guarda qua. Secondo me non sono agibili eh Provate la lucchietta qua sotto, sta cedendo tutto lì, guarda Guarda Secondo me rischiamo grosso eh Anche lì, guarda là. Hai visto? Si sta praticamente staccando cominciamo a capire che aria tira in questa villa abbiamo deciso di comune accordo che sopra è meglio non avventurarci perché le scale sembrano un po' troppo disastrate mm -hmm. ok, quindi purtroppo non potremo esplorare il secondo piano di questa villa ci accontenteremo del primo, in in compenso, magari dei sotterranei eh, sotterranei non, non c'è modo di arrivarci Sì, sì. da dove? da fuori ottimo e quindi avremo più tempo per cercare l'eventuale stallo, ok? esatto dai, cominciamo allora a vedere come la situazione qua sotto okay. ok ci troviamo qua in questa casa per sapere se c'è qualche entità che vuole manifestarsi Ho in mano uno strumento che reagisce alle onde elettromagnetiche. Se c'è qualcuno che vuole manifestarsi, può avvicinarsi a questo strumento. Oh Man mano che vi, che vi avvicinerete, le, le luci di questo strumento chiamato K2 si accenderanno fino al rosso. Se siete abbastanza forti. C'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno avvicinati. Fai come hai fatto prima? Oh! Ok, così vieni qua vicino a me. Ok. Perfetto, riusciamo a sentire la tua presenza in questo modo. Prova a venire più vicino che puoi. Mi si sta congelando la mano, non Ma so. Ma sai se che la... io vedo un, tipo una luna attorno? Oh, che, che, che è dove? attorno a dove? Attorno al K2. Mi si sta congelando la mano, non so se è la tensione, se è il fatto che sono semplicemente con la mano più in alto, però. Mi viene data gelata. È la casa del conte questa? Wow! Bella! Wow! Wow! Sei... Sei tu il conte? Come si chiamava? Felice. Sei tu il conte felice? Continua a brillare il K2, eh? Sì, non fino al rosso, ma... Sei sì. un'entità che, che vive in questa casa, in questo luogo? Se sì, fai accendere le lucine. Si accendono. Debolmente. Mm -hmm. Sei il conte? Sei la moglie del conte? Sei la bambina del conte? Si è acceso debolmente Sì. Sei la bambina che è stata assassinata qua dentro? Oh cavoli, fino all'arancione Ale Ho visto, ho visto Ma ci hai fatto caso che noi attiriamo sempre bambini? Ah. Chiari? eh posso no? io Si. sì